Rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco, violetto L'arcobaleno ci sorprenderà arcobaleno il messaggero che sorride dichiara pace ad ogni uomo che lo vede e se ci pensi ti farà capire che si può far pace pure quando non ce n'è rosso arancione L'arcobaleno ci sorprenderà, nei giorni più grigi verrà. L'arcobaleno è uno spettacolo speciale, che mai nessuno con i soldi può comprare. Si fa vedere solo un poco ma dirà, la pace più preziosa seppolta rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco, violetto. L'arcobaleno ci sorprenderà, nei giorni più grigi verrà. L'arcobaleno ci sorprenderà, nei giorni più grigi verrà.